Sono Maurizio della distilleria Alpina di Susa, la nostra distilleria nasce negli anni 70, da allora abbiamo cominciato a produrre GNP soprattutto, nel corso dei decenni abbiamo cominciato a lavorare molte altre erbe con cui facciamo tanti, tanti liquori diversi, riusciamo a utilizzare GNP del nostro territorio in quanto si è creata una filiera di coltivatori in alta valle per cui si riesce a, ad avere la materia prima coltivata nella nostra zona come la maggior parte delle erbe che usiamo per i nostri prodotti. Sono qui al salone perché spero di incontrare tanta gente, di divertirmi, di parlare tante lingue straniere perché così vuol dire che ho incontrato tanti stranieri e di farci conoscere, di far conoscere i nostri prodotti. Allora, La Perla di Torino eh, nasce nel 1992, quindi siamo radicati alla nostra sede storica di Via Catania, 9 a Torino. E nel 2016 ci siamo trasferiti eh, in lungo d'ora colletta con un laboratorio completamente rinnovato eh, con materiali a basso impatto ambientale e che ogni anno continuiamo a rinnovare per cercare di venire incontro appunto ai cambiamenti che il mondo ci richiede. Il legame col territorio è fortissimo perché la materia prima che noi utilizziamo praticamente per tutte le lavorazioni è la nocciola, e usiamo solo la nocciola tonda gentile trilobata calibro 14 del Piemonte, è una scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio e che continuiamo a portare avanti perché crediamo fortemente che a partire da una materia prima di qualità anche il risultato finale poi eh, insomma, sia eccellente. Ma Da questo salone abbiamo grandi aspettative perché finalmente torniamo ad avere un salone così importante a Torino, l'ultima edizione appunto nel, nel 2018 ci aveva eh, già dato grandi soddisfazioni e siamo sicuri che sarà così anche quest'anno. Eh, la tematica che è stata scelta la riteniamo molto affine perché anche noi nel nella nostro piccolo diciamo, eh, cerchiamo di, di lavorare per eh, continuare a vivere in un, in un mondo sempre migliore. La nostra azienda cerca di scegliere dei piccoli produttori, noi eh, ci occupiamo di cioccolato e quindi per quanto riguarda la materia prima, cioè le fave di cacao, cerchiamo di conoscere ogni singolo produttore eh, cercando di capire qual è il loro rapporto con i lavoratori, con il terreno in su cui colpivano, eh, con le piantagioni e quindi eh, conoscendoli personalmente eh, sappiamo che seguono una filiera che sia ecosostenibile. Eh, addirittura una delle nostre produttrici ha un'azienda totalmente al femminile, quindi sappiamo che tra lei, le sorelle e tutto il resto della famiglia si occupano della coltivazione delle piante di cacao e danno anche eh, lavoro alle donne del, del paese e del, delle regioni circostanti in modo da inserirle il più possibile nell'azienda. Per quanto riguarda invece il territorio qui nostro, quindi del Piemonte, noi ci eh, riforniamo soprattutto di nocciole. La nocciola delle Langhe, che è una grande eccellenza del Piemonte, è per noi una materia prima fondamentale sia per produrre il nostro classico gianduiotto, il cremino o anche da inserire nelle tavolette di cioccolato fondente. È un piacere essere al Salone del Gusto, finalmente in presenza, cominciamo a vedere già tanta affluenza di pubblico e eh, ci aspettiamo ovviamente un, un bel ritorno, una, una bella visibilità. Ma allora in termini di, di sostenibilità l'azienda ha convertito tutto quanto il possibile packaging in compostabile, dei cucchiaini, alle coppette, eh, attenzione. A tutti i materiali lo spreco d'acqua, in alcune gelaterie si utilizza il geotermico e quindi un'acqua che viene ri, ri, rimessa tranquillamente nell'ambiente perché eh, le gelaterie insomma, hanno, hanno il loro consumo d'acqua per quanto riguarda i macchinari, quindi comunque acqua che rimane pulita. Il eh, rapporto con, col territorio, la ricerca dei, dei piccoli produ, produttori. Uh, un'attenzione anche a loro che insomma, producano in modo sostenibile comunque, anche per quanto riguarda in questo periodo importante l'energia magari da fonti rinnovabili aspettiamo beh, da, da, da torinese la, insomma, un po la, la, che l'evento funzioni vada bene che si veda anche in tutta Torino eh, vedremo spero tante, tante belle serate è iniziato benissimo con tantissimo entusiasmo tantissima, tantissima gente eh, vedremo poi che cosa, a, a, a conclusione, che cosa ci sarà. Eh, sono qui al Salone eh, con la nostra azienda, appunto con l'Apicoltura di Azzeglio, in Canavese, è un'azienda a gestione familiare, eh, io e i miei fratelli siamo cresciuti in questo ambiente fatto di api, miele, mercatini e già dalla, prima edizione, dalla seconda edizione del Salone, quindi nel 1998, se ricordo bene, eh, siamo presenti a questa manifestazione. Eh, è una manifestazione che per noi ha, ha, dato, ha dato tantissimo, eh, ci ha portato a un sacco di, di contatti a livello internazionale e ci ha permesso di crescere come azienda, di, di sviluppare un po' il nostro progetto che appunto è quello dell'apicoltura, ehm, di allevare delle api nella zona dell'anfiteatro morinico di Ivrea, in Canavese. Mh, noi pratichiamo anche il nomadismo, quindi spostiamo gli alveari mh, per seguire le fioriture e ci spostiamo dalle prime fioriture primaverili in zona di ciliegie, tarassaco e acacia, eh, ci spostiamo in montagna, in Valle d'Aosta per ehm, le fioriture di montagna che sono il millefiori, il rododendro e il tarassaco. È un lavoro impegnativo sicuramente quello dell'apicoltore, che però dà tantissime soddisfazioni nel veder lavorare le api e di quello che loro fanno per l'ambiente, per l'ecosistema. Eh, di fatto il, il miele è solo una parte di quello che, che è tutto il lavoro che svolgono le api, sia l'api smellifera come tutti gli altri insetti impollinatori che fanno un lavoro immenso e che... Solo in questi ultimi anni si sta iniziando a riconoscere veramente per, per quello che è, per, per quanto è importante. L'azienda Guido Castagna per la sostenibilità ha fatto un progetto che si chiama Cioccolato Metodo Naturale Guido Castagna. Questa collaborazione è fatta con l'Università di Pollenzo, dello Slow Food e il Politecnico di Torino. Cosa si parla? Si parla del, dell'acquisto delle fave di cacao in cooperative certificate senza sfruttamento minorile, si parla del personale che è assunto 12 mesi all'anno all'interno dell'azienda, ma non un lavoro stagionale. Eh, si parla di un recupero degli scarti, quindi gli scarti delle bucce, delle fave di cacao vengono date come parte integrante del mangiare delle vacche e il latte da loro prodotto viene venduto a un'altra azienda nel Cuneese che trasforma il latte in polvere si parla di macchinari di nuova concezione con risparmio idrico e energetico per poi concludere con un package made in Italy, quindi questa è una parte attiva del, del laboratorio Guido Castagna che ha voluto fare a favore dell'ambiente. Il salone è sempre un momento di incontro, quindi chiaramente le aspettative sono sempre tante, ci piace così percepire questa area di internazionalità, quindi anche trovare queste mescolanze con prodotti e popoli diversi. Le aspettative sono tante, le aspettative sono quelle di elogiare il prodotto in una cassa acustica molto importante.